Sire che King mi assaggio in questo nuovo video. Quest'oggi sono un video il più atteso del mio canale. Possiamo dire, il vero la seconda puntata dello svapone. La seconda puntata, cioè, raga, non mi sarei mai aspettato che la puntata precedente del Sono stato beccato a svapare a scuola avesse raggiunto qua. Ha quasi raggiunto i 100.000 visualizzazioni, raga. Non me lo sarei mai aspettato in tutto il mondo. Quindi, oggi siamo la seconda puntata del video dello svapone. Dall'ultimo video fino ad oggi sono successe un botto di cose, ma veramente, raga, un botto. Alcune, diciamo, divertenti. Alcune, molto meno divertenti. Allora, se mi vedete è un po' sudato, quella fascia, perché fa un botto caldo, infatti devo pure aprire la finestra. Cosa è successo? Partiamo da quelle brutte. Vi ricordate la, seconda, la prima puntata dello svapo dove vi ho raccontato di quello a cui ho comprato la sigaretta? Questo coglione, diciamo questo coglione, però lui non credo che. lo so, perché racconta tutti di una marea di cazzate, quindi non lo so. Ha uno svapato a scuola, dentro la classe davanti a tutti. Alla professoressa se ne acco. A parte che la sigaretta mia sta qua, eh. Quindi tranquilli, cioè Poi vi faccio vedere tranquilli Ha svapato a scuola. Dentro la classe. Ok. E si sono culati tutti e due. Però uno, perché lui l'aveva prestato a questo qua. Questo qua ha svapato a scuola e ok. Mm, mm, ma mamma mia piace. Poi, questo qua per pararsi il culo, sto coglione per pararsi il culo. Ha fatto il nome di questo Di che A cui avevo comprato la sigaretta E ha, e ha fatto il nome mio Ditemi io che cazzo c'entro in questa storia Che sto coglione ha fumato dentro classe Non si sa so. Vabbè Però vabbè, poi dite la vostra di sotto nei commenti io, io la mia tanto la dico in questo video Però poi dite la vostra Questo coglione Se i, i, i professori si sono curati lui L'altro e me A me anche di più Si sono curati molto di più Me che poi Era lui come c'entrava un cazzo Vabbè Questo qua ha detto Che io ho comprato la sigaretta E c'è sta Perché è vero Gli ho comprata io Quindi Questo qua Preparasse il culo okay, cioè. Sentiamo questo l'intelligenza di merda di sto ragazzino Non posso fare il nome quindi lo chiameremo Ciccio Bello Questo Ciccio Bello ha detto che io lo volevo menare Che io lo volevo menare perché aveva fatto il nome mio Raga mai non ho mai menato nessuno Cioè mi sono sempre fatto menare Ma vi rendete conto questo Che stronzate che parasse il culo Ma poi che te voglio menare cioè Al massimo mi meni, meni tu a me ma non ho mai menato nessuno Cioè tutti quelli che mi conoscono Perché pure voi ormai mi conosciate bene Io raga non ho mai menato nessuno Mi sono sempre fatto menare tutti Cioè oppure so. Ho anche stato vittima di bullismo, ma posso andarmeno a un ragazzino per una stronzata del genere, io? Cioè, io, no, io non ho mai menato, io non ragiono così. Oh, io questo l'ammazzo di botte. No, io, io ragiono parlando, non è che oh, io questo. Lo picchio, ti ammazzo, non serve anche più la tua famiglia. No, non dico così. Quindi, che cazzo vuoi, rincoglionito? Questo cicciobale è sembrato. Sei mettuto ancora un botto di cazzate? Eh no, lui mi ha obbligato a fumarla. Mi ha obbligato. Ma te rendi conto Le stronzate che spari? Ha, ma come cazzo ti vengono in mente? E vabbè. Ho rischiato la denuncia perché questo stronzo è andato a dire ai genitori che io volevo, lo volevo menare. I genitori lo aspettavano, ma aspettavano, no, cioè, lo venivano a prendere a scuola perché questo qua è andato a dire che io lo volevo menare. Quindi i genitori avevano paura che lo menassi, giustamente. Ma sei un coglione, sei veramente un grandissimo coglione. Poi dire tu che te voglio menare. Vabbè, ho rischiato la denuncia da parte di sto coglione perché è andato a dire ai genitori che tutte sei stronzate. E per ora è andato a finire normale. Cioè, hanno male denunciato, quindi non me l'hanno denunciato. Però questo video lo chiamerò male denunciato perché almeno. E big views! Quindi, ragazzi, sì, è clickbait da una parte questo video, sì, è clickbait, quindi non rompete i coglioni. E vabbè, poi con questo qua, a parte che, vuole un bacio di confidenza con me, tipo, Oh, bella Ricky, io, oh, grande Ricky. Sì, io dico, sì, sì, sì, valla di grande a tu madre, valla di grande a tu madre, coglione. Cioè, questo, c vuole ancora parlare, ma no, no, te rendi conto? Te rendi conto? Proprio un coglione, cioè, io ho rischiato la denuncia per sto testa de cazzo. Questo ciccio bello ditemi voi Vabbè Partiamo con le altre cose allora, Le altre cose saranno tutte carine tranquilli. Allora Di venerdì scorso Sono andato alla festa Di una mia amica Che tra virgolette Ci siamo anche imbucati Io, io e Peppe Ci siamo praticamente imbucati Alla questa festa Perché Non è che ci aveva proprio Tanto invitato E appunto ci siamo imbucati alla fine e Alla fine quando dovevamo tornare a casa Che era tipo mezzanotte e mezza così Mol, Anche l'una può essere Esco E ci stanno tutti Era un pub questo Però sotto ci stava tipo una mezza discoteca Per ragazzini del cazzo Vabbè Che ragazzini del cazzo eravamo noi Però vabbè Saliamo Ci stanno tutti i tavoli Visto che era un pub di, di fuori Allora esco Vedo del fumo Ho detto vabbè Fammi vedere che cazzo è Esco e C'è questo qua che fa così no C'è un gruppo di d'amicetti Dei amici suoi del cazzo Lui fa così Fa così e io vedo tutto sto fumo. Però non ha fatto così tanto di fumo, non ha fatto. Speriamo che faccia di quanto non ha fatto. Ecco, ha fatto una cosa del genere di fumo. Io allora, raga, io come sapete non me la porto in giro la sigaretta elettronica. Però, raga, avrei voluto tanto fargli questa cosa. Che lui, intanto, mi, ha... mi, mi ha sbavato praticamente in faccia. Io sarei voluto andare là da lui e fargli così. In faccia. Cioè, ho tutto sto fumo, gli avrei voluto fare. Però visto che sono la prima persona non glielo ho fatto Anche perché non c'avevo segreto elettronico. Però ragazzi pensate che bello che sarebbe stato mi è stato fantastico Ah poi altri coglioni Ah raga allora Non mi scrivete per favore su Instagram Oh Ricky se ti do i soldi me la compri pure a me No raga ma sei ritardato Non te la compro la sigaretta Magari abiti pure a Milano Posso venire su a Milano solo per darti una sigaretta raga, Cioè ma che cazzo che ragionamenti fate? Vabbè Ah ho provato un botto di gusti Raga veramente un botto di gusti ho, comp ho comprato questo gusto qua Che è cannella e vaniglia se non sbaglio All'inizio raga un mal di testa Cioè mi girava Non mal di testa Mi girava veramente tantissimo la testa Però calco calcolate che io, io fumo con zero nicotina Allora la cannella Si sente tantissimo Perché la cannella si sente tantissimo È buono Però ce cioè, la vi faccio vedere È questo qua È questo coso qua Perché ormai iniziano a vendere solamente da, da 60 ml da, da, Dai 30 ai 60 ai 90 ml e diciamo che sono anche I più economici. Qui hanno aperto un uh, negozio di sigarette elettroniche. Non faccio manco il nome perché fa veramente schifo al cazzo. È lì dentro è veramente figo: vedi tutti i atomizzatori, tutti liquidi bello. Però non ci capiscono veramente un cazzo. Pe allora, uno che sta sempre al computer che si sta a guardare i porno giapponesi, vabbè. L'altro che, che mi ha messo. Ma oh, Raga mi ha cambiato quattro resistenze e non riuscivo a metterla. Cioè, prendete conto quattro resistenze. Poi io vado quello che sta a guardare i porno giapponesi e, se e me l'ha messa giusta. Poi di così. Poi gli ho detto: una no, fermate, fammi tornare al mio solito, al mio che il suo solito Il più, fidu più fiducioso Perché così Vabbè Quello di prima ci sono andato Perché era, stavo là al momento Solamente per vedere com'era Però sarei sempre andato A quello mio di fiducia E quello mio di fiducia Si chiama Si chiama Desiderio 2 Questi qua sono i loro, Questo qua è il loro biglietto Da visita E si chiamano David e Maddalena A Cecchina All'epicinanza a Cecchina Con gli Albani Andate là Fidatevi Andate là Se, Massimo dito che avete visto Il mio video che mi conoscete Quindi Tranquilli che ci andate Quindi che Non vi fidate sempre Andate Ah, ah, ah, certo, un allarme appena suona. Mm, come è viene? Oh, finalmente. Però stavo dicendo, andate. Se siete nei vicinanzi dei Cogli Albani, andate lì da Desiderio 2. Perché sono. Io sono sempre andato là da loro, ho sempre comprato le mie sigarette là, i miei liquidi là. Ho comprato questo liquido, il Freezy Lemon. Ah, il, il Freezy. Che è, prende, è fighissimo Perché è glaciale Questa settimana c'è stato un coglione stratosferico Con una sigaretta alta quanto il pisello suo <ride> È arrivata lì ciao la sigaretta yo. Bella C'è la sigaretta che fa il fumo Bella Io c'è la sigaretta Io loro ho detto no fermate la devo portare qui a scuola a so, Cioè, a scuola non dentro a scuola Fuori scuola Fuori scuola Fuori scuola e sto coglione, raga. È <ride> stata fantastica la scena E questo oh bella! Ciao sigaretta davanti a tutti. E Sono arrivato io, senti, ma come si chiama la sigaretta? Eh no, niente, niente, niente, niente. così e io. Ah! Oh. ah oh. Come mi piace! Come mi piace? Ah! ah, ah, ah, ah, ah. Io l'ho messo al culo, io l'ho messo prende al cucolo ne è proprio giornata, mi sa. Eh? No. Ah, ah, ah, ah, ah. ah, poi specifichiamo, raga. Io questa qua non la fumo tutti i giorni, la fumo ogni tanto. Quindi non mi rompete il caso. Dicendo, avrei che fumare fa male. Poi è zero nicotina. È zero. Nicotina. <ride> sono due volte che sono al cazzo d'allarme. Ah, io tipo ti ho passato una mezz'oretta da quando ho stoppato il video, quindi così Ho visto che sono conto di una cosa, che quella la cannella è buono ma veramente nauseante Nel senso che ti gira veramente tantissimo la testa dopo che lo, lo sbaglio Infatti sto un pochetto mosso perché mi sta girando un po' la testa E c'ho un po' di nausea, quindi non ve lo consiglio particolarmente Nell'ultimo, nel video della mia ragazza ideale A me fa... Mi, cioè, mi fa piacere che voi, veramente i ragazzi, mi scrivete sulla tua ragazza ideale Però, ragazzi, sto scherzando cioè raga ma c'è cioè... <ride> Poi la cosa della Maino C'è cioè, un po' sfuggita di mano la cosa della Maino Perché raga io stavo scherzando Non è la mia ragazza ideale la Maino Io ho sempre detto che la mia ragazza ideale è Marta Lo Sito <ride> Questa cosa è fantastica Perché io Oh Ricky la Maino è fidanzata Ricky la Maino non è fidanzata Ricky la Maino è alta come te che altro come me è fantastico, perché almeno non mi ha sentito un cazzo di nano La mia ragazza italiana, raga, è la Marta Lusito Poi non lo so, ci cioè stavo a pensare ma perché stavo un attimo solo un peggio del mio canale Non me lo so, un attimo rivisto E tutti, raga, un botto di commenti Sono la tua ragazza di Italia. Ma magari me l'avessi scritto Marta Lusito, vaffanculo va Perché ho fatto la segretta, Non lo so, va bene Oh, raga Porco di qua, porco di là, toccata di pisello non volevo diventare una cosa virale perché, raga, i viricotti fanno così. Però mi è un po' sfuggita di mano questa cosa. Ogni, ogni, sotto ogni video mi commentate Oh, porco di qua, porco di là, io ho toccato di più io io. Raga, ma non era una cosa che. Cioè, non volevo diventasse virale, però è diventata virale. Raga, commentate Marta Cioè, raga, attaccatela. Taggate Marta lo sito, per favore. Invece voi come stanno andati gli esami, raga? lo sapere sotto nei commenti. Attaccando sempre Marta Losito. Taggate Martato, raga, taggate Martalosito. Taggate Marta Losito, ve <ride> lo prego. Poi io sto registrando con la maglietta e anche con la... <ride> sto mutando <ride> Oh, porco due, mi sta di tutto per Ragazzi, se per spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se volete un'altra puntata dello svapo, raga Non l'ho mai chiesti, non l'ho mai chiesti Se raggiungiamo, raga, oh, oh 500 mi piace su questo video Farò la, la terza puncaccia dello svapo Seguitemi su Instagram e Musical.ly Instagram soprattutto perché vi, farò, vi terrò aggiornati anche sul raduno E raga vi ricordatevi di commentare con Marta Losito Nel senso tag allora come fate hashtag Marta Losito E come la dovete pure taggare Instagram raga taggatela per favore La dovete taggare raga dovete Allora condividete questo video E iscrivetevi al canale soprattutto Seguitemi su tutti i social E spero che ci rivedremo giovedì sul canale Ah e ovviamente commentate con Marta Losito per favore Raga Raga Marta dovete vedere questo video Marta Losito Devi vedere il mio, il mio cazzo di video Marta lo si Allora se Allora facciamo così Se Marta Se tu Marta Se tu Marta Stai vedendo questo video Sappi mm, Tu sappi e basta Sappi Come me E mettete mi piace Al link in descrizione Della pagina desiderio Mettete mi piace mi, mettete mi piace a questo video 500 mi piace Per la terza puntata Dello svapone Commentate con Hashtag Marta sito Perché devi vedere il mio video E taggatela dappertutto E Bella